Ciao a tutti. Oggi prepareremo il risotto ai carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: riso di tipo Carnaroli, cuori di carciofo tagliati a spicchi, scalogno, olio evo, vino bianco, sale, pepe, prezzemolo, dado bimbi, acqua e parmigiano. Diamo il via alla ricetta.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 Mettere lo scalogno e lo facciamo dritare per 3 secondi a velocità sette. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. E azioniamo il bimbi per 4 minuti, 120 ⁇ velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame mettere i carciofi il pepe il sale e li facciamo cuocere per 8 minuti 100 gradi antiorario velocità soft Aggiungere il riso ed azioniamo il bimbi per due minuti, 100 ⁇ antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino. Ed azioniamo il bimbi per due minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft senza misurino. Aggiungere il dado, l'acqua. mescolare con la spatola ed azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft il risotto è pronto Trasferire in un piatto da portata, spolverizzate con il parmigiano messo da parte e il prezzemolo tritato. Risotto ai carciofi. Grazie e alla prossima ricetta!